ecco dovremmo essere in diretta magari qualcuno mi dà anche un'indicazione se si vede bene se sta funzionando tutto chiudi le applicazioni inutilizzate ok ok Ciao, ciao. Sì, sì, sarei in diretta io. Ah. Ah. Ciao. Allora, buonasera. Si vede e si sente bene. Benissimo, grazie, grazie delle informazioni che sono preziose. C'è Ivan, Mariangela. Graziella, bene, bene, bene. Bene. Ok. Allora, ci prendiamo un minutino per far entrare ancora alcune persone. Buonasera Susanna Terry, Guglielmo. C'è anche la Maria Vittoria. Poi vediamo Anna, eccola. Anna, la nostra Anna. Poi Livia. Eh, si stanno aggiungendo un pochino di persone. Bene, noi riprendiamo questa sera le letture che stiamo facendo dal volume dai mondi invisibili no, non dai mondi invisibili oltre l'illusione oltre l'illusione eravamo arrivati quando eh, ci siamo salutati nel 2021 eravamo arrivati a pagina 103 del libro oltre l'illusione stiamo leggendo una <coughs> a Angela, Serena, stiamo leggendo eh, le comunicazioni di Kempis. Come già ho avuto modo di dire in altre occasioni, Kempis non è il Tommaso da Kempis di cui conosciamo eh, l'imitazione eh, che insomma, è il testo suo più conosciuto. Imitazione del Cristo. Eh, eh, non è quel Kempis là. Eh. I, I nomi che si diedero, le guide del cerchio di Firenze 77, sono in realtà dei nomi eh, così convenzionali, semplicemente per eh, poterli nominare, indicare e, e quindi avere un riferimento anche nominale. Però in realtà non rimandano a nessuna delle figure conosciute, tranne pochissimi che hanno svelato qualcosa di sé, ma che eh, al, al tempo stesso, buonasera Raffaello, eh, Raffaella, eh, al tempo stesso mh, ci hanno dato l'indicazione di, di rivolgersi a, a, ad altri maestri, questi altri maestri, con, uh, come se fossero loro stessi. Discepoli di questi maestri, cioè chi ha rivelato qualcosa di sé si metteva come su un gradino diverso. Ora, non so se questo fosse un po' il, come dire, il gioco delle parti di questo um, incredibile fenomeno che è stato il cerchio Firenze 77, nel quale intervenivano veramente tantissime voci, voi sapete, sia uh, dei, dei, dei, dei trapassati, parenti di coloro che erano scomparsi, ma soprattutto a noi la cosa che interessa di più, varie voci che per 37 anni, quasi 38 anni, hanno sviluppato questo ponderoso eh, insegnamento che poi è stato raccolto in alcuni volumi che sono pubblicati dalle Edizioni mediterranea. Noi stiamo leggendo il secondo volume di queste guide. Le guide di cui in realtà niente sappiamo, tranne che sono delle guide spirituali altissime, è come se fosse la coscienza del cosmo che in qualche modo si coagula e, e si fa piccola per venire in contatto. Eh, buonasera, Paolo. Venire in contatto con, con, con noi, con il nostro vocabolario, usando eh, linguaggio e modalità che ci facessero sentire affini. Eh, sufficientemente a noi vicini e questi erano Dali, Kempis, Claudio, mh, Teresa, Teresa di Lisiede in realtà sappiamo chi è, eh, mh, quindi diciamo sono sostanzialmente questi più alcuni altri che si sono presentati più raramente, eh, il cosiddetto maestro orientale, eh, qualche cosa sappiamo del veneziano, che era un occultista che ha vissuto nel, nel Veneto, eh, in particolare a Udine, eh, durante il nel periodo della Rivoluzione francese, era un polacco, veniva però chiamato il veneziano, eh, curiosamente essendo di origine polacca, questo, questo, non so se chiamarlo maestro incarnato. Eh, essendo di origine polacca e eh, essendo vissuto in Italia parlando bene la nostra lingua si esprimeva con una voce che assomigliava moltissimo a quella del papa Voitiwa è stata molto mm, curiosa come modalità questo prima naturalmente che Voitiwa eh, salisse al soglio papale e che quindi lo conoscessimo come tale <coughs> uh, Buonasera Luisa, Giovi e andiamo quindi avanti con la nostra lettura. Eh, quello che leggeremo stasera riguarda alcuni aspetti della morale, un tema molto caro a Kempis, però direi da questa lezione che inizia a pagina 104 del volume Oltre l'illusione, Uh, a proposito, ora mi sto rivolgendo a chi ha il testo sotto mano, ma ricordatevi che questi testi, i testi di, che noi leggiamo, dei libri che via via stiamo leggendo, vengono, uh, vengono postati, vengono messi nella sezione file eh, dove li potete scaricare per studiarli, per averli con voi se non avete il libro, nella sezione file della pagina Facebook il cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda. Quindi lì trovate i testi quando volete seguire eh, i testi direttamente andate a recuperarli là se non, ha, se non avete il libro. Noi, eh, questa lezione inizia a pagina 104 ed ha il titolo La morale e le norme di comportamento. È una lezione del 1976, questa qui. e, e Però noi salteremo le prime due pagine e andiamo a pari pari all'inizio, all, uh, al secondo rigo del primo capoverso. Di pagina 106 perché tutta quella parte precedente che potrete leggere ehm, per conto vostro mh, diciamo che prelude a questa parte che iniziamo a leggere adesso è insito dice Kempis nella natura egoistica di ogni uomo stigmatizzare gli altri per innalzare se stessi questa è una cosa che noi facciamo costantemente se voi ci fate caso un po di più un po di più eh, continuamente noi troviamo da ridire qualche cosa su qualcun altro che sia un personaggio pubblico che sia una persona che conosciamo che sia un parente che sia è un costante eh, puntualizzare su quello che è stato detto non è stato detto ma si poteva far così cosa un commento un giudizio è proprio nella nostra natura questo naturalmente il giudizio di condanna deve trovare riferimento in qualcosa nel comportamento degli altri che sia condannabile da un qualche punto di vista perciò si passa in rassegna la loro vita la si confronta con la propria e dal confronto si pongono in evidenza quelle azioni che così a freddo e ben lontani dalla contingenza si crede non facciano parte della propria natura dimenticando l'occasione fa l'uomo ladro ricordo che una volta proprio Kempis ebbe a dire eh, chissà eh, se posti in certe condizioni eh, voi vi comportereste nel modo che eh, così eh, immaginandole adesso certe condizioni eh, pensate di, di poter tenere come comportamento messi proprio alla prova alcuni uomini hanno mostrato alcuni esseri umani uomini e donne hanno mostrato un coraggio che non pensavano di avere e così come messi alla prova alcuni uomini e donne invece eh, si sono rivelati a se stessi meno di quel che pensavano di essere Perciò, in effetti, questi confronti noi li facciamo molto a freddo e, e valutando noi stessi spesso più sulla teoria che sulla pratica. Ne consegue, dice Kempis, che certe azioni che rimangono singole rispetto al comportamento generale vengono bollate col marchio dell'infamia e così la regola è creata. Quindi Kempis qui sta dicendo, quando qualcuno si comporta in, in un modo... Che mh, non è quello consueto, un po' del gruppo, un po' di tutti, della società in cui si vive, quel comportamento viene stigmatizzato e così si crea una regola. Sicché la regola non individua certi valori assoluti. Questo è il punto: Lui ha, diciamo, nelle due pagine precedenti ha speso molte parole. Per spiegare questo punto, il punto su cui noi ci stiamo muovendo, ma che è importantissimo anche se è proposto in questa, mod in questa modalità da campus più discorsiva, il punto è che in realtà non esiste una morale al quale, una morale di valori assoluti al quale fare riferimento, ma che questa morale sostanzialmente viene di volta in volta modificata mh, in maniera acconcia in base a quel, quelle che sono eh, le abitudini sociali del momento in cui si vive. Allora dice, la regola non individua certi valori assoluti, non ha valore in sé, ma è tale in quanto rispecchia il comportamento generale degli individui di una società. Quindi la regola rispecchia un comportamento generale degli individui della società, in quella società e in quell'epoca storica, perché in un'altra epoca storica era, era completamente altra la regola morale. Una questione statistica, insomma. E il giudizio di condanna che subisce chi viola, chi la viola questa regola, non deriva dal bisogno del giudice di erigersi a tutore di supposti valori morali ma unicamente dall'istinto di ognuno di trovare nel comportamento degli altri qualcosa di condannabile da un qualunque punto di vista perché mostrando il fango che si è gettato sugli altri si crede di nascondere il proprio quindi la modalità con la quale noi operiamo spesso inconsapevolmente è questa puntando il dito su qualcun altro e abbassando l'altro, in qualche modo si, è come se, se, se si creasse una specie di, di cortina riguardo a noi, che ci protegge, che non fa, ci fa vedere né agli altri né a noi stessi chi noi siamo veramente. Questa è una modalità con la quale ci difendiamo. Noi psicologi usiamo spesso dire che proiettiamo sugli altri cose nostre. E mi ricordo che eh, una di queste guide che intervenne negli ultimi anni nel cerchio Firenze 77, che è stato François Brousset, François, nella eh, nell'ultima incarnazione era stato François Brousset, di cui appunto sappiamo qualcosa, ma quello che ci parlava era François e basta, cioè era la più ampia coscienza che aveva abitato anche François abrusse nella sua incarnazione e lui disse proprio ma quando voi siete infastiditi da qualche cosa che vedete negli altri vuol dire che quella cosa che vi dà fastidio o è vostra fa proprio un parte di voi e riuscite a vederla solo negli altri tanto da fastidio a voi stessi oppure è qualcosa che avete appena superato, che state superando, è una cosa molto fresca, insomma, molto presente dentro di voi. E quando elogiamo gli altri, mi chiede Tiziana, facciamo molto bene, perché quando le persone fanno qualcosa di, di buono è un'ottima cosa farlo presente, sempre rinforzare negli altri le cose buone che fanno e creare questo clima di sostegno, di incoraggiamento, questa è una cosa che fa sempre molto molto bene, ma la tendenza che abbiamo noi in realtà è fare quello che dalle nostre parti, qui dalle mie parti si chiama il taglia e cuci, cioè prendi una persona e, e, e vai a cercare tutti i punti di debolezza, di imprecisione, quello che non è stato fatto bene. Vediamo se ritrovo il punto dove siamo arrivati. Sì mostrando il fango che si è gettato sugli altri si crede di nascondere il proprio abbassando gli altri si è convinti di innalzare se stessi la conclusione di questo discorso e cioè la relatività delle norme morali di una società è fin troppo scontata ma che cosa succede quando queste norme sono credute comandamenti dettati da Dio. E qua ci riallacciamo ancora una volta al discorso religioso che abbiamo avviato all'inizio, anche senza entrare nel merito della dettatura, qui un po', fa un po' di ironia su questo Dio che detta le tavole a Mosè, no? È chiaro che il valore rimane ugualmente relativo. Se infatti ancora una volta, e questa volta per nostra comodità, ci rifacciamo alla natura, osserviamo come ogni specie abbia le sue regole di vita che sono quelle e vanno bene per quella specie e non per un'altra. In modo analogo dunque, i comandamenti di Mosè, per esempio, non possono contenere tutta la moralità, o la più alta moralità. È evidente che si tratta di principi quantomeno riferibili a un dato tipo di società, ad una fase dell'evoluzione degli esseri. Infatti, per la fase dell'evoluzione che voi dovete compiere, il non uccidere di Mosè è l'inizio di un discorso che si concluderà superare la visione egoistica della vostra esistenza cioè qui si dice che il non uccidere è proprio è rivolto a come dire alle persone che sono proprio agli inizi della loro, del loro percorso evolutivo quando uno ha fatto proprio il non uccidere è diventato propria natura non ha nessun valore come indicazione morale, perché non, non, non, non gli interessa, non fa parte della sua vita. Ciò che gli interessa sono indicazioni morali che vanno oltre, e cioè il superamento della visione egoistica della propria esistenza. Quanta strada, dice Kempis, eh, fratelli. Allora sorge una domanda. Nell'ambito di questo discorso c'è una regola che sia valida in senso assoluto per ogni uomo, dal selvaggio al santo, che sta per lasciare la ruota delle incarnazioni umane? Ci chiede Kempis, si chiede Kempis. Ma c'è una regola che valga per tutti, dal selvaggio al santo, dal punto di vista della morale c'è una morale comune. Evidentemente, dice Kempis. No. Perché ciò che è ideale morale del santo Applicato al selvaggio, ne paralizzerebbe ogni moto vitale. Il, sato, il, il, il, il selvaggio non ha alcuna capacità di comportarsi, di, di seguire delle regole morali di qualche tipo, le regole morali che sono quelle del santo. Non ha nessuna proprio competenza esistenziale, non ha ancora sviluppato il minimo di strumenti necessari. Non solo, dice Kempis, c'è dell'altro. Guardate, nella, nelle società umane una legge è un insieme di principi generali e astratti che dovrebbero vigere per ogni uomo che si trovi nell'ambito territoriale di quella società. Tu sei in Italia, devi seguire le regole di chi sta in Italia. In Italia si vive così e quindi si seguono quelle regole. Chi è preposto alla promulgazione delle leggi cura che queste divengano di pubblica conoscenza, ovviamente. Se chi eh, vive, abita nel territorio di, dove si applicano determinate leggi, deve venire a conoscenza di quelle leggi, quindi deve, devono essere fatte conoscere queste leggi. Una volta, quando gli uomini non sapevano leggere e scrivere, vi erano le grida. Cioè, gli editti gridati dai banditori e in quel modo portati a conoscenza dei sudditi oggi invece le vostre leggi sono pubblicate nell'intesa che ogni cittadino sappia leggere e fino a che non è assolta la formalità della pubblicazione la legge non entra in vigore questo ripeto nel difettoso e lacunoso mondo umano ora se lo scopo della vita dell'uomo fosse quello di fare la volontà di Dio, cioè di seguire le sue leggi, come si dice, queste dovrebbero essere uguali per ogni uomo, non solo, ma dovrebbero essere conosciute da tutti gli uomini, cosa che non è in assoluto. Gli Indios o Amerindi, per esempio, non conoscono i comandamenti di Mosè, né è vero che abbiano delle regole morali innate che li sostituiscano, che quelle che dovrebbero essere leggi divine non hanno quel carattere di universalità che dovrebbero avere. Per, proprio perché, primo perché non sono uguali per tutti gli uomini, secondo perché non tutti gli uomini le conoscono o quantomeno hanno l'occasione di conoscerle e ciò cioè esclude che lo scopo della vita dell'uomo sia quello di seguire e di osservare le leggi di Dio. Qui c'è questo paragrafetto che andrebbe sottolineato e tenuto presente, perché è una sintesi perfetta del nostro percorso. Noi diciamo che lo scopo della vita dell'uomo è quello di superare l'egoismo che in lui nasce dal senso di separatività. Questo scopo è raggiunto attraverso a molteplici incarnazioni, durante le quali l'uomo, passo su passo, volge verso quella meta, ma per raggiungerla non ha valore tanto il non uccidere di Mosè quanto la dottrina di Marx. Stessa cosa. Ripeto le, le cinque righe sopra. Noi diciamo che lo scopo della vita dell'uomo è quello di superare l'egoismo che in lui nasce dal senso di separatività. Quindi è il senso di separatività che genera uomo, nell'uomo l'egoismo. Il superamento dell'egoismo avviene attraverso la trasformazione di questo senso di separatività. Questo scopo, cioè superare l'egoismo, che significa anche superare il senso di separatività, è raggiunto attraverso molteplici incarnazioni, durante le quali l'uomo, passo su passo, volge a quella meta sempre di più. Capite bene che il santo sta già raggiungendo, ha già raggiunto quella meta. Il santo guarda verso, non si sente separato dagli altri, eh, spende la sua vita per gli altri, volendo essere gli altri. Eh, il selvaggio no, il selvaggio non ha questi strumenti, il selvaggio pensa esclusivamente a se stesso. L'egoismo non è un atto morale nel selvaggio, è la sua natura, è così, è all'inizio di un percorso evolutivo e non può che esprimersi così. Dice Kempis, nelle varie fasi dell'evoluzione umana, l'ideale morale che l'uomo deve raggiungere e fare propria natura acquisita potrà essere il non uccidere e poi il non fare agli altri quello che non si vorrebbe che fosse fatto a sé e infine l'amare gli altri come se stessi queste le fasi di un percorso evolutivo ne consegue che il giudizio che si può dare che si può fare di un uomo ammesso che sia lecito giudicare Deve essere rapportato alla sua fase di sviluppo. Allora, Mariella dice: chi punta il dito sempre sugli altri e il loro operato, secondo me, è una persona debole, con scarsa autostima, generata da profonda insicurezza. Ma diciamo, diciamo che è un, è un po', un po l'abitudine di tutti noi, quella comunque di confrontarci sempre con gli altri gigliola dice ma abbiamo una coscienza coscienza che ci parla da dentro basterebbe ascoltarla eh, ecco questo è un punto che stavamo ehm, toccando abbiamo una coscienza ma quanto è for, quanto è sviluppata la nostra coscienza il punto è proprio questo non è, non è un fatto come dire moralmente disdicevole che uno abbia un certo comportamento eh, poco edificante, diciamo, no? che secondo le categorie degli uomini non è un buon comportamento. Ma non è un fatto, se noi lo poniamo sotto la lente della morale, della nostra morale, della nostra personale morale, ovviamente troviamo sempre qualche cosa che non va nel comport in certo comportamento, in certi comportamenti degli altri. Qui stiamo guardando un'altra cosa, stiamo guardando il fatto che è vero che abbiamo una coscienza e che dovremmo ascoltarla. Innanzitutto dico dovremmo, perché non riusciamo sempre a farlo. Spesso non siamo tanto consapevoli della coscienza che abbiamo. Altre volte non siamo, non abbiamo imparato ad ascoltare questa voce interiore. Ma c'è un punto. Che fa la, la differenza, che è sostanziale su tutto, e cioè che ognuno ha la propria coscienza. Se una coscienza attraverso un certo numero di incarnazioni ancora non è maturata a sufficienza per impedirti, che ne so, di rubare i soldi dell'elemosina in chiesa, è quello, quello è la tua, il tuo grado di coscienza, stai esprimendo quel poco. Che sei e non puoi essere neanche giudicato per questo se tu lo giudichi agli occhi della morale allora eh, ovviamente esprimi un'opinione negativa su quello che è accaduto ma se lo guardi semplicemente come uh, in, uh, una fase di un percorso evolutivo di una creatura di un essere quello che compie quel gesto è nella sua fase evolutiva e non può non compiere quel gesto Forse nella incarnazione successiva potrà scegliere se compierlo o non compierlo perché qualche cosa avrà un po' modificato il suo comportamento, lo, lo avrà fatto diventare più riflessivo su certi comportamenti. Ma nel momento in cui lo fa è quel grado di coscienza oppure di maturità di coscienza che si sta manifestando. Dipende da come si è sviluppata la coscienza. Allora, il problema a ah, qui si entra dentro un'altra fase. Io qui eh, in fondo a questo paragrafetto che ho appena letto, cioè ne consegue che il giudizio che si può dare eh, si può fare di un uomo ammesso che sia lecito a giudicare deve essere rapportato alla sua fase di sviluppo, quello che stavo dicendo proprio adesso. Saltiamo queste ultime righe e andiamo all'inizio. Anzi, andiamo a pagina 109. La, leggiamo il paragrafo conclusivo di tutta questa lezione di Kempis. l'altra parte la leggerete è molto interessante però possiamo andare direttamente a questa parte qua perché poi il discorso prosegue nella lezione successiva e non voglio che ci perdiamo il filo però quest'ultimo paragrafo lo voglio leggere perché è una bella eh, sono delle righe molto belle da leggere e quando si rivolge, Kempis, prima si rivolge a tutta una serie di individui che hanno determinati comportamenti, ma mh, infine si rivolge a chi? A voi che sopportate il peso della vostra esistenza modesta nell'ombra e nell'altrui indifferenza, che fate il vostro dovere anche quando nessuno ve lo impone, che siete paghi, di ciò che avete, comprendendo che una sola cosa è necessaria, che siete gli ultimi fra gli uomini, non perché siete timorosi o incapaci, ma perché avete compreso che nessuna ricchezza, nessuna notorietà, nessun potere valgono ciò che sta al di là di essi. Io dico, un sottile velo separa la vostra consapevolezza dalla mia realtà. Caduto quello, queste mie parole di speranza saranno la vostra vivida certezza e ciò è più di ogni ricompensa. E mi viene anche da dire che ogni tanto ho incontrato delle persone così che vivono modestamente nell'ombra, spesso nell'altrui indifferenza, queste persone silenziose, umili, che sembrano avere una luce dentro meravigliosa. Io credo che stia parlando di queste persone, Kempis, in questo punto. E continua il discorso che abbiamo fatto fino ad ora nella lezione seguente, che è di, di pochi mesi dopo. Questa sera, dice Kempis, continuerò un discorso che iniziai nello scorso ciclo di riunioni. E che lascia in sospeso con una domanda chiedevo l'uomo è colpevole delle azioni che compie infrangendo la morale relativa al suo stadio di sviluppo individuale ebbene subito dire che è necessario anzi indispensabile sgombrare il terreno dal concetto della colpevolezza e della punizione Tanto caro alle religioni di tutti i tempi. L'idea che le sventure che colpiscano l'uomo siano un vago, siano un, uh, un castigo divino, conseguente all'infrazione di qualche legge divina, è di origine prettamente umana. Se farai una, co una certa cosa o non ne farai un'altra, male te ne incoglierà, Qual è stato il sistema con cui i governanti di tutti i tempi hanno cercato di imporre le loro regole se non quello di minacciare gli eventuali trasgressori con una sanzione? Così gli uomini hanno creduto che Dio usasse per imporre il suo volere lo stesso metodo che usa chi detiene il potere. Ma dovete convenire con me che sarebbe ingiusto che Dio punisse chi va contro la sua legge quando perfino gli uomini sentono il bisogno di far conoscere le loro regole prima di renderle operanti. Il discorso muta dalle fondamenta se si toglie il concetto della colpevolezza, comunque ingiusto, e ancora più ingiusto se la legge non è conosciuta. Dicevo, comunque ingiusto perché le leggi non sono universali come abbiamo visto nell'occasione precedente. Se, come affermiamo, lo scopo della vita dell'uomo è quello dell'evoluzione, allora la differenza che c'è fra un evoluto e un inevoluto non sta nel fatto che l'evoluto conosce e quindi rispetta il volere di Dio, mentre l'inevoluto lo ignora e quindi non lo segue, non lo osserva ma sta nel fatto che l'evoluto ha una diversa natura rispetto all'evoluto. Questo è un punto veramente eh, cruciale. Non si tratta del fatto che uno segua un'indicazione perché è una legge del divino, non si tratta di seguirlo come non so, da, da piccoli eh, ci insegnavano, almeno a me hanno insegnato, c'era il catechismo ci insegnavano che cosa si faceva, cosa non si faceva ma erano tutte cose che venivano erano, erano parole che poi si appiccicavano addosso e uno cercava con la buona educazione di apprenderle, seguirle, imparare come si fa, come non si fa ma qui si parla di, quello, di ciò che è la tua propria natura di che cosa è diventato tuo, se tu per tua natura hai superato il fare del male a un altro essere, non c'è modo di fartelo fare, non c'è bisogno che ci sia una legge che ti dica tu non devi fare del male a un'altra persona. Perché se è mia natura non farlo, che tu me lo dica o non me lo dica, non mi cambia niente, io non lo farò mai comunque, perché sto esprimendo questa natura in virtù di un percorso evolutivo che ha raggiunto quella maturità, cioè la maturità di un essere che non farà mai più del male a nessun altro. Uh, Sicché sì certe leggi o regole esistono, debbono esistere per dare all'uomo una natura ultraumana e non per punirlo se le viola. Perciò che siano conosciute o ignorate possiamo rispondere che di massima non fa alcuna differenza Egualmente perseguono lo scopo per il quale esistono, che è quello di far evolvere l'uomo. Queste, tutte queste cose hanno questo scopo, far evolvere l'uomo, fargli superare il suo senso di separatività, trasformare il suo egoismo in altruismo. Questo è tutto il percorso molto lungo, impegnativo, che ci vede come esseri incarnati. Per esempio, la famosa legge di causa e di effetto esiste egualmente che l'uomo la conosca o la ignori ed egualmente persegue lo scopo per il quale esiste. Guai se esistesse solo per chi la conosce. Ripeto, non si tratta che l'uomo debba astenersi dal fare qualche cosa per cui sarebbe necessario che egli conoscesse che cosa gli è vietato. Non si tratta di questo, ma si tratta di ben altro. Secondo alcune religioni, dice Kempis, Dio crea le anime e poi nel mondo le collauda. Quelle che superano la prova godono della sua visione, le altre patiscono pene talvolta anche senza fine, colpevoli in definitiva di essere un aborto della creazione divina. Noi affermiamo che la vita non è una prova semmai è una scuola e che l'uomo proprio perché vive e dalle varie vite raggiunge livelli di coscienza sempre più ampi se allora lo scopo generale della vita dell'uomo è quello di far evolvere l'uomo e ciò attraverso a varie tappe in cui prima impara a non fare agli altri quello che non vorrebbe fosse fatto a lui stesso e poi a fare agli altri quello che vorrebbe fosse fatto a lui stesso, allora è chiaro che ogni qualvolta l'uomo indirizza se stesso contro lo scopo della sua esistenza, sorga un correttivo naturale. Capite? Cioè lo scopo è quello di farmi crescere, Tutte le volte che io mi oppongo a questo scopo, in cui prevale in me l'egoismo, ecco che sorge un correttivo naturale. Non c'è un, un qualche signore del karma che mi fa piovere su di me quella cosa perché così mi punisce per come mi sono comportato. Ma arriva un correttivo naturale e questo, dice Kempis, è realizzato attraverso il famoso karma, che ormai tutti sapete che cosa sia, che non è un mezzo punitivo dice gigliola l'evoluzione dipende anche dalle cose che si ha affrontato nella vita nelle cose che, eh, che si sono affrontate nella vita eh, sì è, è, sono forze interne ed esterne la vita diciamo ciò che noi incontriamo sono le forze esterne che ci spingono a prendere coscienza di noi stessi attraverso certe esperienze che facciamo, e questa azione esterna e reazione interna emotiva di sentimento di sofferenza talvolta fa maturare dentro di noi un certo grado di coscienza. Chi ha attraversato, che ne so, una grossa sofferenza di qualche tipo, è, è come se fosse diventato competente di più. Rispetto a quel tipo di dolore, perché l'ha provato su di sé. E quindi quando di nuovo sperimenta un tipo di dolore analogo in altre persone, lo vede agire questo dolore in altre persone, sa di che cosa si tratta, è come se avesse conquistato un pezzetto di conoscenza in più attraverso l'esperienza. Quello è il correttivo naturale in cui incontro, va incontro una persona non, non, non avendo potuto in maniera diversa prima maturare su quel punto di coscienza dice Kempis se tu già danneggi gli altri sarai danneggiato perché questo è un mezzo attraverso il quale non solo tu impari a non danneggiare ma acquisisci la natura di non danneggiare i tuoi simili non sto qua a ripetere tutto quello che più o meno conoscete a proposito del karma anche se talvolta in modo impreciso, però vi ricordo che proprio in questo volume, di Oltre l'Illusione, noi troveremo molto materiale sul funzionamento della legge di causa ed effetto, sul determinismo, sul, uh, sul karma, si approfondirà molto questo tema. Mm -hmm. Vedete, dice Kempis, a pagina 101, 111, l'essere interiore di ognuno. L'essere interiore di ognuno ha un suo ciclo naturale di sviluppo, né più né meno come tutte le cose naturali. Guardate il vostro corpo fisico, inesorabilmente invecchia, nonostante gli sforzi che taluni fanno. Voi state nascendo ad una fase successiva della vostra evoluzione individuale paragonati alla quale siete come il feto nel grembo materno rispetto al fanciullo nato. Quindi è come se noi fossimo qualcosa che sta diventando, che si sta trasformando attraverso le esperienze che stiamo facendo. Dovete rendervi conto che l'uomo rappresenta il primo balbettio dell'essere. Siamo piccini piccini, siamo proprio all'inizio di questa esperienza. E se ne rappresenta così poco, nessuno può condannarlo. Vi sentireste di condannare un fanciullo perché è tale, perché non è un adulto, con le caratteristiche dell'adulto? Di dargli una responsabilità perché non è maturo come un uomo? Eventualmente, solo nell'ambito delle cose che il fanciullo deve imparare come fanciullo può essere valutato il suo indice di apprendimento. Solo nell'ambito della meta individuale che dovete raggiungere può avere senso una valutazione delle vostre esperienze usa il termine valutazione non giudizio non condanna giudizio puntare il dito ma valutazione delle esperienze un selvaggio che avesse imparato a non uccidere giudicato secondo le leggi della sua società che vogliono il nemico sterminato, sarebbe condannabile. Giudicato rispetto alla norma, alla meta della sua evoluzione, sarebbe invece encomiabile. Ma ancora giudicato rispetto alla meta del santo, dell'amare gli altri come adesso amate voi stessi, sarebbe ancora condannabile perché se è vero che chi ama gli altri come se stesso non uccide, non è vero il contrario. Un uomo della vostra società che dovesse imparare il senso del dovere e fosse alla prima fase dell'apprendimento, quando il senso del dovere diventa cecità ed avesse supinamente seguito l'ordine di inviare nei campi di sterminio migliaia di creature, sarebbe assolvibile perché non una sola volta, purché, scusate, non una sola volta, avesse anteposto il proprio tornaconto al suo senso del dovere, perché ciò starebbe a significare che l'invocato a sua discolpa senso del dovere altro non era che un comodo alibi. E chi è in grado di dare un giudizio così preciso? Questa è una domandona. Eh? Sarebbe bello e di effetto rispondere lo stesso interessato nell'aldilà. Ma così non è. Nessuno può dare una natura che non abbiamo se non l'evoluzione. E allora, direte voi, allora, dico io, cioè Kempis, occorre abbandonare un altro falso concetto. Il concetto del giudizio. L'idea che l'uomo nell'aldilà sia giudicato è strettamente connessa al concetto della colpevolezza e della punizione. E per essa valgono le stesse considerazioni che fin qui abbiamo svolte. Non si tratta che l'uomo debba essere giudicato, ma si tratta che l'uomo nasce spiritualmente e ciò avviene in modo del tutto naturale. Senza bisogno di giudici e di giudizi. Pensate, ogni tanto mi viene da pensare a, a, a quanta sofferenza uh, molte religioni hanno fatto patire agli uomini con questa idea del giudizio nel dopomorte nei diversi piani di esistenza, gli inferni, i purgatori, il limbo, il terribile limbo dove si va senza essere né carne né pesce. No? Terribile questo esempio dei campi di sterminio. Sarà umano, ma mi è difficile da di accettare questo punto di vista. Sì, ti capisco bene, Livia, ti capisco eh, questo punto qua, ma qui il punto che si pone è... Quest'uomo, sua, alla sua fase evolutiva, ciò che deve imparare è il senso del dovere. E all'inizio del, del perché ci vogliono varie vite per imparare il senso del dovere perché diventi propria natura. All'inizio, quando è solo una cosa che viene dall'esterno, cioè un'indicazione che ti viene da un comandante militare che ti ordina di fare certe cose, tuo senso del dovere eh, ti spinge a ciecamente obbedire a quello che succede. Stai imparando quello dal punto evolutivo, dal punto di vista evolutivo è proprio quello che devi fare. Ma bisogna passare da quel punto lì, perché se non si passa da quel punto lì, non si può poi affrontare quello successivo. Cioè queste cose, attraverso queste esperienze qua, siamo passati tutti per arrivare a capire che il campo di sterminio è un'assurdità. Dell'umanità. sono comportamenti aberranti no? i comportamenti non coloro che li compiono se li compiono come dice Kempis nella purezza del gesto la purezza del gesto cioè è, non, non c'è qualche altro motivo di interesse personale ma se tu sei eh, volto a svolgere quel tuo compito evolutivo semplicemente sei un alunno che sta imparando una lezione una lezione terribile che è fondata essenzialmente sulla quasi totale assenza di coscienza. E, e quando non c'è la coscienza non, non ti si può chiedere di essere altro da quello. Queste sono le categorie della dimensione spirituale, evolutiva. Le categorie dell'uomo poi sono quelle di campo di sterminio non deve esistere, tutti quelli che hanno sterminato altri sono dei delinquenti, vanno messi in prigione e questo riguarda le, le nostre categorie riguarda le morali che noi ci diamo e via via, via. come diceva prima Kempis, eh, eh, in, in una in una società eh, molto arcaica diciamo in cui è assolutamente indispensabile sterminare il nemico se tu per evoluzione raggiunta eh, non alzi la spada contro quel nemico eh, per la tua società sei un reprobo, sei uno che va condannato, cacciato o addirittura a tua volta ucciso perché, perché non stai seguendo le regole morali di quella società che vede in quel nemico, eh, beh, pensate, vabbè, quanti esempi ne potremmo fare eh, centomila, mm, questi sono degli esempi sempre molto forti solo per far capire il punto e il punto è che siamo dentro un percorso evolutivo che non abbiamo alcuna, alcuna levatura per, per esprimere giudizio sugli altri e noi continueremo a farlo, cioè chiusa questa lettura, questa sera noi continueremo a guardare alcune cose che non so che arrivano notizie che arrivano da Kabul e saremo indignati e giudicheremo i comportamenti di quegli uomini e puntando il nostro dito contro di loro, dimenticandosi di tutte le nefandezze che noi stessi abbiamo compiuto e mantenuto con il nostro stile di vita e via, via via Insomma, la cosa ci porterebbe molto lontano. Ma è quello che faremo. Ma quando siamo dentro a questo tipo di lettura dobbiamo imparare a superare il nostro senso di separatività. Ma non dobbiamo superare il nostro senso di separatività solo da, da coloro che ci piacciono. Dobbiamo riuscire a maturare dentro di noi il, il superamento del senso di separatività nei confronti di chiunque, e quindi devono cadere i giudizi, altrimenti avremo sempre qualcuno con cui non vorremmo avere a che fare e dal quale quindi ci separiamo. Vabbè, mi sono un po' perso dentro questo, questa. L Osservazione che ha fatto Livia che è, è, è giusta, interessante. Allora, leggo le ultime tre righe che ho letto. Non si tratta che l'uomo debba essere giudicato, ma si tratta che l'uomo nasce spiritualmente e ciò avviene in modo del tutto naturale, senza bisogno di giudici e di giudizi. Cioè nell'aldilà là non c'è qualcuno, si arriva di là e ci giudica consentitemi a questo punto di aprire una parentesi per spiegare brevemente le ragioni per cui ciò che afferma un'entità a proposito di un fatto da essa constatato spesso è in contrasto con quanto afferma un'altra entità sempre a proposito dello stesso fatto e con un gran gaudio degli animisti, gli animisti sono quelli che ritengono che per esempio le comunicazioni di tipo spiritico, come quella che c'è stata nel cerchio Firenze 77, in realtà siano tutto parto della psiche di coloro che partecipano alle sedute. Allora dice con gran graudio degli animisti, i quali dicono, sì, un'entità dice che eh, di là è tutto verde, un'altra dice che di là è tutto rosso, eh, vedete che ognuno dice la sua e quindi le entità non posseggono la verità e anzi non esistono neanche. Allora, e con malcelata perplessità degli spiritualisti o degli spiritisti. Vedete, qui Kempi si ironizza un pochino: dice, l'aldilà è una brutta bestia. Mm, intendiamoci bene, eh? non, non per creare delle, delle paure rispetto all'aldilà. Molte entità credono che ciò che osservano. Per il fatto stesso d'essere in una dimensione ultrafisica sia la realtà oggettiva e non comprendono che anche la dimensione d'esistenza in cui sono è soggettiva solo la realtà assoluta è oggettiva come abbiamo più volte visto già in tutte le lezioni del primo volume dei mondi invisibili ogni altra dimensione è relativa e perciò soggettiva e quindi non solo le dimensioni mh, di esistenza sono relative e quindi soggettive dopodiché vengono vissute soggettivamente e in maniera personale da chi le vive è come se voi poteste parlare con dieci persone incarnate oggi nel mondo eh, che devono esprimere un'opinione su un determinato fatto ognuna di queste dieci avrà una sua opinione diversa perché perché la vive in maniera personale e vive quella in maniera personale, quella cosa che oltre che essere vissuta così personalmente è anche una cosa soggettiva e non oggettiva. Questo vale per qualsiasi dimensione di esistenza. Allora dice Kempis, se voi domandate a un'entità, per esempio, chi è che sceglie la prossima sua incarnazione? Supponiamo che sia un'entità che non ripeta cose udite dire cioè che non bari che sia abbastanza evoluta da vedere qual è la sua successiva incarnazione qui già sta dicendo che bisogna essere abbastanza evoluti per vedere questo ebbene 99 su 100 vi risponderà che nessuno la sceglie ma che essa stessa l'ha scelta ora voi capite che un'affermazione di questo genere può essere vera in un cosmo perfettamente ordinato e non improvvisato, solo se chi sceglie fosse tanto evoluto e illuminato da conoscere e seguire l'ordine divino, perché un'incarnazione ha a che fare con un ordine, va a occupare quel posto esatto nella storia del, di, di una famiglia, di una società, quindi non, non può essere casuale, no? e quindi deve conoscere e seguire l'ordine divino. Ma se lo spirito, il se l'essere disincarnato avesse questa illuminazione che diventasse oscuramento solo quando è incarnato, ditemi fratello, che cosa sarebbe l'evoluzione? Null'altro che un fatto formale. Badate bene, io non dico che il se, l'ego, lo spirito evolve. Ma dico che ciò che è conosciuto con questi appellativi è un complesso di stati di coscienza, l'uno apparentemente sfociante nell'altro, i quali sono realtà sempre meno limitate. Ora, sarebbe assurdo che ad uno stato di coscienza limitato ne seguisse uno illimitato. Con il solo scopo di far operare una scelta in armonia all'ordine divino e che poi tutto tornasse come prima per dirlo in altre parole non è possibile che un'entità di un certo grado di coscienza che sia trapassata per il solo fatto di essere, trovarsi nella dimensione astrale o nella dimensione mentale o nella dimensione di coscienza per il solo questo fatto, improvvisamente acquisisse una tale illuminazione di coscienza, una tale vastità di coscienza, di avere presente tutto l'ordine divino e quindi andare a eh, individuare le, le cose che debbono avvenire nelle future incarnazioni. Ora, sarebbe. Uh... Mi sono perso. Ah, allora, direte voi, come nasce l'errore in certe entità di credere che ciascuno sceglie la propria successiva incarnazione? È molto semplice, risponde Kempis. Quando voi avete sete e decidete di bere, vi recate laddove avete la possibilità di togliervi la sete nel modo più rapido. Se qualcuno vi domanda... Chi ha deciso per voi di bere? Voi rispondereste che nessuno l'ha fatto e che voi stessi avete deciso così, non tenendo conto che questa decisione è il risultato di due fattori. Da una parte la necessità d'acqua del vostro corpo, dall'altra la possibilità di togliervi la sete nel modo più rapido possibile, cioè che ci fosse lì vicino una, una fontana a quale attingere acqua. Così l'entità che dice di scegliere la sua prossima incarnazione non si rende conto che al di là di ciò che le appare sta la sua necessità evolutiva, come per il corpo dell'uomo la necessità di bere. Sta la sua necessità evolutiva e la possibilità che ha l'ambiente che essa crede di aver scelto quello e quello solo di soddisfare la sua necessità. Quindi ci devono essere questi due elementi. La coscienza deve essere matura a un punto tale da richiedere un determinato percorso evolutivo da incarnato e una condizione ambientale adatta a questo percorso evolutivo. E deve esistere per l'appunto quella condizione ambientale, quella famiglia, quell'epoca storica, quelle conoscenze, tutte quelle cose che... Fanno parte di un'esistenza ecco perché verso quello si sente attratta e quello crede di avere scelto la legge di dio quando non si chiama karma doloroso è così lieve che l'oggetto di essa non ne avverte il gioco solo chi può andare al di là di ciò che appare può cogliere il senso riposto delle cose Tuttavia, non escludendo in umiltà che un altro senso, ancora più profondo, possa celarsi ai suoi occhi. E qui Kempis chiude questa parentesi sul, uh, sul, uh, sul potere che hanno di scegliere le proprie esistenze i disincarnati prima di incarnarsi nuovamente. Torniamo a noi. Se nella stagione propizia in un terreno fertile ponete un seme vivo, il seme germoglia e automaticamente segue le leggi che regolano il suo sviluppo naturale, senza che vi sia bisogno di chi amministri o applichi quelle leggi. Avviene tutto così, in maniera molto naturale. Non c'è un editto che dice alla pianta di germogliare, di mettere le foglie, quindi il fiore, di fare il frutto. No, avviene e basta. E come l'acqua, scendendo da monte a valle, segue la via di maggiore pendenza, così, in modo del tutto naturale e spontaneo, fra le varie leggi che regolano il ciclo di sviluppo individuale, si applica quella più adatta al particolare momento e caso. Capisco che l'immagine della realtà, da cui si è tolto l'umanissimo concetto di un ente supremo che giudica, e perdona e interviene direttamente nelle vicende umane, anche se di rado e con scarsi risultati visti gli effetti, contribuisca a fare di questa realtà qualcosa di inesorabile. Ma come il corpo fisico dell'uomo vive per lo spontaneo e automatico svolgersi dei processi biologici senza che la psiche dell'uomo ne sia turbata dall'automatismo in sé della vita biologica ma al contrario, lo sia quando questo automatismo venga meno, così la parte mortale dell'uomo vive per lo spontaneo operare delle leggi cosmiche. Il fanciullo che si forma nel grembo materno segue un automatismo naturale, eppure il risultato di questo automatismo è un evento meraviglioso, una vita autonica. Allo stesso modo l'uomo nasce spiritualmente in virtù delle leggi cosmiche che via via indirizzano, sostengono, correggono il suo sviluppare. Esse vogliono il suo vero bene, anche quando si chiamano dolore. Questo è, è, è come dire che siamo costantemente accompagnati da qualcosa di più grande di noi. Che ci sostiene ci guida ci nutra per far sì che il nostro la nostra natura si manifesti qui ha toccato il tema del dolore e dice e qua ha introdotto un argomento che vi preme particolarmente che non è possibile esaminare in tutta la sua ampiezza questa sera perciò vi dico stando così le cose cioè senza chiedersi perché che senso avrebbe un, essere, un ente misericordioso che togliesse il dolore dalla vita dell'uomo in quanto solo il dolore è indispensabile in quel particolare momento e caso dell'esistenza individuale. Che senso avrebbe l'intervento di un ente supremo che ti toglie quella cosa che è funzionale al tuo percorso evolutivo? Se una pianta avesse bisogno di acqua e se il darle, il darle acqua significasse farla soffrire, sarebbe pietoso per non farla soffrire, farla inaridire? Badate, io non dico che il dolore sia l'unico mezzo che fa evolvere l'uomo, ma dico che quando l'uomo si ostina a non comprendere, gli eccessi che egli compie richiamano su di lui il correttivo naturale cioè il dolore a quel punto dannoso sarebbe stornare dall'uomo quel naturale correttivo il dolore può essere evitato solo non muovendo le cause che lo provocano ed ecco un'altra domanda che vi preme Com'è possibile fare ciò se non conosciamo le cause che muoviamo? È giusto che sia così, perché l'uomo deve agire non per paura di quelle che egli pensa possano essere le conseguenze a lui dannose, ma perché è convinto che deve fare così, non per paura. Evolvere non significa cambiare l'atteggiamento esteriore e rimanere gli stessi nell'intimo ma significa trovare una nuova natura e da quella semmai cambiare il proprio comportamento e qui ci fermiamo per questa sera c'è ancora un paio di paginette interessanti che Uh, direi, vi suggerirei di leggere vi suggerirei di leggere perché perché sono, sono utili alla vita di ogni giorno non sono solo uh, i grandi temi filosofici la spiegazione razionale di come funzionano le cose nascoste, quali sono le leve segrete che indirizzano la nostra vita, ma sono anche alcune cose che ci aiutano ad affrontare meglio la vita di tutti i giorni e a far retrocedere passettino passettino, proprio millimetro per millimetro, quel senso di separatività che ci tiene costretti dentro una certa visione della vita. Io vi suggerisco di leggerli perché queste pagine qua perché sono veramente molto molto molto molto importanti mm. leggo solo le ultime righe che questo nostro mondo tra le è come se parlasse di oggi dalle tragiche confuse apparenze altro non sia che un crogiuolo dove ogni essere nasce e dove ognuno indistintamente nell'illusione trovi in sé la coscienza che lo conduce alla realtà questa è l'unica concezione che si concilia con il pensiero razionale e con le aspirazioni mistiche senza che l'uno nell'uno nelle altre debbano rinunciare a qualche cosa perciò nel lasciarvi vi auguro che questa sia la vostra verità capire di essere dentro a questo crogiuolo che oggi per noi si chiama Covid con tutte le difficoltà che ci possono essere e dal quale stiamo apprendendo qualche cosa una cosa che avrebbe senso è chiedersi di fronte a queste esperienze che stiamo vivendo, che cosa, che cosa sto imparando, che cosa devo imparare da questa esperienza. Cosa mi porta di nuovo, di diverso, cosa smuove dentro di me? Questo credo che potrebbe essere un modo utile di viverla. Allora, fatemi vedere se c'è qualche domanda a cui posso rispondere intanto però vi dico eh, eh, ringrazio come sempre non l'ho fatto all'inizio ma lo faccio adesso ringrazio eh, sia Enrico Ballantini che ci mh, ospita dentro questa vasta comunità di focus eh, 3.0 il mistero della vita e Anna Tamburini Torre che continua a volere che queste lezioni ci siano dentro la LUX che da lei è organizzata e fondata sempre dentro Focus all'interno di Focus come università della conoscenza e, e che ci rivedremo uh, la prima ecco adesso non sono così sicuro della data ma dovrebbe essere il primo uh, venerdì sera, sempre alle 21.30 di, uh, di febbraio. E, e ripartiremo leggendo un'altra delle delle guide del Cerchio Firenze 77 che è Claudio, che svolge tutto il tema. Legato al conosci te stesso, che è molto importante, ma insomma approfondiremo questo la prossima volta. Ci lasciamo con, questo, uh, con questa promessa di vederci, inshallah, come dicono gli arabi, cioè addio Dio piacendo, ci vediamo fra circa un mese. e, e Per chi ce l'ha questo testo, se no, come ho detto, ve lo trovate dove vi ho indicato. Eh, leggete, leggete le pagine mancanti che non ho letto questa sera perché sono veramente importanti. Eh, grazie di cuore di essere stati di nuovo qui stasera, tutti insieme e ci eh, aggiorniamo, ci vediamo fra un mese. E a presto. Eh.